Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi, idea regalo per Natale da regalare, da regalarsi di Douglas. Allora, questa mi era stata inviata sinceramente nel in periodo prima del calendario dell'avvento, ma ho visto che è ancora in vendita e ho detto perché questa può essere un'ottima idea regalo da farsi per noi oppure anche da regalare: perché no? E ve la mostro. Allora, questa è la Beauty and the City di Douglas è una box fatta proprio così deliziosa a mio avviso prezzo 49 euro però ho visto adesso che è scontata a 35 quindi nel caso guardate anche con gli sconti che ci possono essere è carina anche come da regalo per un compleanno, ad esempio perché no? ma io direi di andarla ad aprire così vediamo cosa contiene e vediamo se ne vale la pena eccola qua allora perché c'è scritto da aprire in caso di rientro e perché no allora allarme sveglia all'alba, mai più capelli spenti make up al volo aperitivo all'improvviso missione idratazione pelle di seta vediamo un po che cosa può contenere allora che trovo carina come idea rega aloide come idea anche per noi allora allarme sveglia all'alba che è la prima confezioncina anche molto simpatica e anche il numero 1 quindi non ci possiamo sbagliare vediamo cosa contiene all'interno abbiamo ok e già partiamo bene perché è del Kiehl's Calendula Deep Cleanser Forming Face Wash un detergente per il viso della Kiehl's alla calendula che oltretutto mi piace perché deterge bene ma non secca la pelle questo è un 30 ml a mio avviso già questo super consigliato, a poi andiamo avanti e abbiamo Revolution Lip Sleeping Mask, maschera da notte per le labbra, 10 grammi per risvegliarsi con le labbra morbide, vediamo, ok, è abbastanza collosa, Mm, buono il profumo quindi una bella maschera per avere le labbra mh, più morbide e idratate al risveglio può sempre essere utile si chiama bom bom ed è un 10 grammi ed è la in formato full size metto lì perché ho tutti i prodotti beauty ultimo prodotto e abbiamo della hey hey organic clean beauty e mask una maschera per i contornocchi occhi con natural yellow bright per illuminare ok è un 15 ml si chiama hey organic proprio ed è una maschera da utilizzare sui contornocchi occhi per illuminare quindi perché no vediamo è chiuso la lascio chiuso perché magari è più è defaticante per il periodo non invernale ecco non lo so dovrei provarla perché è inutile che vi dico sciocchezze prima la provo e poi vi dico andiamo avanti sarà questa la 2 vediamo Sì, la 2 è mai più capelli spenti quindi già da questo possiamo immaginare che sia un prodotto una, una box per i capelli troviamo e questi sono immancabili ah sono tre. ok eccoli qua della HB Italia Lo chiamano fermacode, sono degli elasticini classici con tre forme diverse. Abbiamo questa leopardata, quella blu classica e quella azzurra. Carini, vanno bene anche ad esempio tenere, magari non incastrarne gli anelli. Così, eh? Allora, attenzione agli anelli, però da tenere ad esempio il polso e al momento farvi la coda. Non è di quelli con... Eh, la parte dente arrotolata è un elastico classico ma mi sembra che fermi bene i capelli. Poi abbiamo la OY Oway Leave-In Conditioner, quindi è un balsamo senza risciacqua da 25 ml. Ok, con la formula proprio a spray, perfetto per rimettere un attimo i piega i capelli magari dopo l'uso. E poi della L'Oreal. Vitamino Color, shampoo professionale per i capelli colorati da 100 ml quindi questo è proprio un bel trattamento possiamo esempio, usare lo shampoo, il balsamo, faccio una bella coda e siamo pronte <ride> mi piace l'idea, mi piace, piace questa idea delle smart e veloce sarà questa la 3? vediamo Sì. make up al volo per una conference, per una, una, video, una video chiamata, vediamo cosa può contenere immagino make up partiamo così ok, che cos'è? Lip and Cheek Gel Blush della soda eh, le ho sentito parlare ma non ho mai provato niente di questo marchio la confezione è questa ma adesso la apriamo quindi penso che sia un burro colorato per labbra e guance uh, che carini, c'è anche gli adesivini dentro, ecco il fatto che abbia adesivini e è... mm -hmm. ha già una marcia in più solo per questo ah proprio fatto così il colore è finger crossed ed è fatto a uh, è appena appena colorato strana questa formula perché è un... Eh, non, non lo dice non è in crema, sembra quasi in gel particolare ah c'è scritto cheek gel Blush è molto particolare mi piace, scusatemi ma tengo da parte gli adesivini perché è tanto, davvero tanto poi andiamo così, questo make it big di morphe il mascara Mascara volumizzante, uh, andiamo ad aprirlo, bello, e oltretutto è un full size, eccolo qua, mi piace, mi piace anche il fatto che sia un full size, il mascara è sempre utile, questo lo proverò, dice di essere volumizzante, 7,5 grammi, proviamo e vi farò sapere, assolutamente, poi abbiamo... Ok, un eyeliner di Catrice, 24 ore, long lasting, eh, extra black, di quelli, immagino, con il pennellino. Ah, ok, fatto così, e quelli a pennellino proprio. Allora, l'extra black devo dirvelo proprio, è nero, sì, ma dipende perché se vogliamo una linea sottile, sottile, non è affatto nero. Se invece andiamo a intensificare, diventa nero. Non, non mi fa impazzire. Poi abbiamo dell'Elf invece questo che è un duo viso ok questo questo è bit size face duo duo viso miniature ok adesso lo apriamo questo perché lo svociamo ecco qua era l'ultimo prodotto e abbiamo immagino così il bronzer non il bronzer sì è un blush e qua sarà l'illuminante eh, blush bellino questo è il blush e questo è l'illuminante ma che carino sì, proprio per un make up al volo aspetta che appoggio piano questo eh, però mi piace mi piace perché è una cosa simpatica andiamo avanti aperitivo all'improvviso è la 4 fatta così abbiamo uh tre prodotti facciamo pavles of cos'è uh belline una sciocchezza se volete però sono delle mini lime per unghie immagino Sì, col disegno del gattino scusate. messo già il gattino dico ok adesso andiamo ad aprirle ecco esatto sono delle mini lime per unghie sono 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatte così e sono da borsetta ne eh, spezzate una e la si può, si può usare per eh, una sistemazione delle unghie in ultimo minuto oppure siete fuori casa e se ne spezza una questo è fantastico questo mi piace un sacco e anche solo per il gazzino poi abbiamo oh mi piace Astra, questo è Hypnotize, è, è una tinta per le labbra bella, pigmentata, eh, uniforme e non secca. Il colore è Glossy Girl, che oltretutto ho già perché mi piace un sacco. Ho fatto così, ve lo metto qui e poi le faccio. Uno, bella, molto molto bella la tengo qui perché come me la applico e quindi questa è molto bella e questo uh, Essence Daily Dose of Love una palette di ombretti fatta così anche con l'astichino, la 6,3 grammi che carina aspettate che tolgo la plastica così la vedete non l'avevo vista questa è tutta molto molto shimmer ed è qualche opaco ma è piccina e carina aspettate che mi pulisco la mano così facciamo un po di swatch ok eccoci tornate così la possiamo sbocciare un po non c'è lo specchio ma andiamo a vedere i colori che abbiamo un burro chiaro uno shimmerino champagne e uno shimmer che si sentono un po' i glitter però è bello luminoso guardate questo bello bello bello andiamo avanti un marrone opaco un rosso shimmer ed un altro rosino sotto per adesso mi sta piacendo molto opaco un mattone uno shimmerino ok e l'ultimo è un marrone opaco che vi dico già essere polveroso ok allora questi sono i colori gli shimmer sono fantastici gli opachi beh, si vede anche un pochino qui sono più polverosi però è una palettina che dove ho messo la mia salvietta da pulire era caduta ehm, per essere dei colori di una palettina piccolina che è in cartone quindi si può anche tranquillamente portare in borsa ci sta anche perché guardate cioè, sono belli cioè, i, i shimmer sono davvero belli molto molto belli pulisco perché andiamo avanti abbiamo ancora due caselle di cui la Missione Idratazione, credo che sia questa. Sì, come idea regale, si sta rivelando molto carina. E qui abbiamo eh, della Inouette Utani Beauty Visage Idratante Face Balm non capisco, è un 50 ml quindi un full size crema idratante per viso e corpo con certificazioni bio interessante quindi anche per il corpo, viso e corpo ci sta, e solo un altro prodotto solo due, Lancom Advantis Genific questo è un 7 ml ok, è un concentrato attivatore di giovinezza, mi piace mi piace molto questo e l'avevo già anche provato ed mi trovo bene è un po' un, un campioncino sinceramente avrei preferito di meglio però ci sta a questo punto io sono aspettata curiosa di aprire questa crema per capire quanto è idratante mi sembra molto ma ci serve una crema per le mani attualmente e quindi uno uh, è corposa ma Ha un profumo neutro e invece mi piace molto perfetta per le mani e a questo punto ci resta sola... non è che sto buttando, c'è una scatola lì non è che sto buttando per terra a questo punto ci resta solamente l'ultima casellina che è pelle di seta andiamo a vedere questa la vedo ricca allora, partiamo con Clarence Body Firming Creme Lift fermetè, eh, quindi, rastodante, 30 ml, ma è un corpo o viso, perché body, per il corpo, lifting per il corpo, 30 ml, ma parliamo di Clarence. quindi ci sta, ok, vedo una cosa, che abbiamo trovato, in tantissimi canali dell'avvento, quindi ormai non me ne parlo più, ma che io amo, la Sol de Janeiro, Brasilian Boom Boom Cream, la Amo, l'adoro, mi piace. Se siete venuti su questo canale per caso, questa crema mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo la crema, la texture e la profumazione. Al punto che ho comprato, ho comprato io, <ride> strano dirsi, ho comprato il profumo per corpo e capelli di questa linea che io adoro e amo. Siamo arrivati all'ultimo prodotto, ma mi sembra che sia un buon prodotto se lo riesco a riunire un secondo, eh. Ok, e vi mostro cos'è. È della Colistar Talasso Scrub Rassodante, sali sfoglianti e con oli essenziali e estratto di ciliegia. Ha la parte in sale e la parte in olio che si erano un pochino divise, ma eccola qua. La confezione è un 70 grammi, che ovviamente sarà chiusa, esatto mi piace, questo non l'ho provato quindi da provare mi piace tantissimo e l'appoggio delicatamente e siamo arrivati alla fine allora fatemi sapere voi che cosa ne pensate perché per me questa box è deliziosa alcuni palotti un po' di più altri un po' di meno, ok però mi piace molto anche per farmi da regalo ma anche per un compleanno oppure da regalarsi cavolo dietro c'è lo spoiler per fortuna che non l'abbiamo visto e niente a questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'acquisterete, se l'avete già acquistata. Ditemi tutto, io spero sia stata utile, ho tutto per compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!